Ciao a tutti, oggi prepareremo le verdure in agrodolce, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli Ingredienti sono peperone rosso, melanzana, zucchina, cipolla, gambo di sedano, carote, olio, zucchero, capperi dissalati, aceto balsamico, pinoli, uvetta sultanina, pomodorini, basilico, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la carota e la cipolla. E li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Finiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 1. Aggiungiamo. Il peperone che abbiamo tagliato è il sedano. Le melanzane che abbiamo tagliate a quadrotti. Le zucchine che abbiamo tagliato a dadini. L'aceto balsamico. Lo zucchero, i capperi, i pinoli, l'uvetta, il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti. Temperatura paroma antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo i pomodorini, anzi prima vi faccio vedere la consistenza. Aggiungiamo i pomodorini, scolliamo leggermente con la spatola, chiudiamo con il coperchio e il misurino e proseguiamo la cottura per 3 minuti. Temperatura varoma antiorario velocità soft. Le verdure in agrodolce sono cotte, trasferiamole in un piatto da portata, lasciamole raffreddare e decoriamole con le foglioline di basilico. Verdure in agrodolce, grazie.